Ragazzi vi ricordate Terra Chiarese Trail? Ecco, qualche settimana fa abbiamo costruito un nuovo trail in Brianza, fighissimo, abbiamo fatto delle feature fantastiche, ma non abbiamo finito di costruirlo. Infatti questa è la seconda parte di quel video. Quel giorno avevamo testato step down e questa rampa, questo mega space shuttle, questo salto lunghissimo, vi avevo detto che non lo provavo, ma in realtà ragazzi i veri trail builder le testano le cose, anche prima di costruire gli atterraggi. Ok, vado. follow me, Easy, hai visto? Ti va di là, easy, bro! Senza nessun problema, ed è ancora molle. E adesso, ragazzi, costruiamo veramente il lento. Abbiamo deciso di lasciare giù questo ceppo perché è troppo sbattato a toglierlo Lo copriremo di terra ragazzi, legna e terra Counts, baby, Dopo una mattinata a trovare legna per riempire sto landing che comunque è bello largo Siamo su due metri e mezzo così si possono azzardare un po' di whippate Abbiamo riempito di foglie tutto l'atterraggio così da riempire tutti i buchettini E adesso terra, terra, terra, terra. Under the star. Guardate la quantità di acqua che c'è sulla mia fronte. Decisamente l'opera di questo trail più lunga che abbiamo mai fatto fino adesso. Figurazione alboretica, vai. Uno, due, a mezzo. due e mezzo, a mezzo. Alto. A mezzo. Alto. E ti arriva al ginocchio. Eh. E comunque di gap. Tenete conto, ragazzi, che l'alboreto ha un'apertura alare di circa 4 metri. Chiaro. E non è un saltino Comunque ragazzi Ma è e... bello Perché è anche ingheppabile Se ci pensi Te avrei ricorto Almeno eh... Non puoi raccontarlo oh, Per adesso L'abbiamo fatto Chiaramente per il video Non ingheppabile, Cioè eh, Lasci lì la bici La corona Qualsiasi cosa Ma Mi Penseranno i locals A renderlo ingheppabile. Un applauso ai locals No Loro che sono qui Più spesso di noi Gli abbiamo detto Avranno in futuro Il duro compito Di stondare i salti Rendere tutto più easy Creare qualche Chicken line in giro Così i salti Diventano proprio Fattibili per tutti Per chi non avesse visto il primo video ragazzi abbiamo costruito questo trail che si chiama terra chiarese chiaro chiara associazione dopo questo salto ragazzi rimangono solo due feature esattamente in questo punto ci sarà un curvone molto alto che finirà con un salto il kick sarà proprio qui e l'obiettivo è saltare via questa curva già esistente che hanno costruito i ragazzi e atterrare in quella conca là dietro ragazzi qui si raggiungeranno velocità supersoniche eh, ragazzi perché in fondo il nostro obiettivo è fare il salto del whip off infatti i ragazzi avevano costruito questa rampa uno step up però il brutto di questo step up è che dal discesone che si arriva prima bisogna frenare tantissimo per farlo e invece immaginatevi saltare da qui Atterraggio qua E c'hai tutto l'atterraggio che vuoi in discesa Fino là in fondo Un salto secondo me Che si aggirerà attorno ai 10 metri Con la rampa chiaramente molto molto piatta Slavata E inaugureremo questo salto Facendo whip off Brianza ragazzi Alla fine abbiamo deciso di raccordare il landing del saltone alla curva successiva con questo micro step down perché c'era già una gobba in entrata e una gobba in uscita e adesso qui abbiamo già raccolto un sacco di legno perché dobbiamo fare una sponda altissima perché qui ragazzi si entrerà a Mach 5 i ragazzi hanno lavorato tanto oggi tra l'altro ci ha appena raggiunto anche l'ivo pasquettivo quindi... Una barrettina a testa, Ivo. Volevi quella al mango? Sì, ah, allora ti do quella al cookie. Codice Faraone per extra 15% di sconto, eh? Link in descrizione. No, ecco. Occhio, no, arriva, no, arriva, no, no. arriva, arriva. Fate che lo prova. Occhio, dai, etia! Oh, oh shit. shit! Ci stava, ci stava. Ah. Ah. Ci stava, <ride> ci stava. Ci stava. Sì, che bella incrocchiata che hai dato. Eh, era qui, ha detto che lo provava lui. Dai, allora. Quante eh. persone hanno provato? Due sono arrivati già. Ah, nel video non. nessuno l'ha provato. Ah, ancora. ok, niente, ciao. Benvenuti in un altro giorno nel bosco delle meraviglie. Ti sei fatto la barba? Sì, me la sono fatta. Ma no! Fidi. Ma figa, mi... Aspetta. Hai mai visto un boscaiolo Senza barba? Hai mai visto un boscaiolo senza barba? Io non sono un boscaiolo, sono un cittadino La barba incolta, lunga Deve essere come la foresta ragazzi Quinto giorno Di lavoro, cinque giorni di lavoro Intensissimo, altro che Michelino Molteni col suo bunkerino dei bambini, il giocattolino Ha fatto il buchettino dentro. Eh, eh. Michi costruisce il saltino dei piselli Il buchetto noi stiamo ristrutturando un bosco, c'è in quello lì che ci avrà tre volte la terra del mini bunker Non siamo in tendenza, perché? Non capisco Eppure scaviamo uguale, eh ragazzi L'unica cosa è che purtroppo, vabbè, non possiamo essere così simpatici come il Michelino Molteni Perché ci abbiamo l'alboreto, è tutto lì la differenza Però vabbè, c'è qualche la tecnica per schiacciare bene le curve, ragazzi, è puntarsi col rastrello. <miglio> Mi sa che si è crepata una pianta da qualche parte. <miglio> Ok adesso è veramente una figata ragazzi Questa è la visuale E guardate lì Ragazzi, Guardate che autostrada che abbiamo fatto Per finire su questo micro trail gap lo chiamerei Da qui già si capisce di più Molto molto liscio, lineare, facilissimo Sarà quasi da schiacciare Adesso è da costruire un mini mini landing qua Sfruttando il dietro della curva che hanno fatto i ragazzi Lo riempirò con ragazzi purtroppo Questi stronti I ceppi <ride> Pesa Vedete che fine fanno? Questi stronzetti di ceppi? Così imparano a essere sottoterra, incastrati. Let's go and hit Adesso ragazzi si sta alzando un po' il vento e abbiamo sentito qualche tuono, sta arrivando quindi dobbiamo abbandonare. Finiremo l'ultima feature nei prossimi giorni sperando che sia proprio l'ultimo giorno e poi finalmente proveremo Terra Chiarese Trail. di quella pompana, il 3 ragazzi ieri grandinata della madonna davano tanta acqua ma non ci aspettavamo così tanto eh, il bosco adesso qua è bello bagnato, ci sta per la terra ma ho paura che abbia distrutto tutto no no dobbiamo rifare tutto Ah, invece no Ragazzi, è abbastanza molle la situa Però devo dire che ha retto bene, ragazzi È passato anche qualcuno in bici, non so quando Sì, questa pioggia in realtà è stata... Proprio utile perché almeno fa compastare bene la terra e se ci passiamo un po' sopra qua in bici, a piedi, eccetera, eccetera, diventano di cemento e non si muovono più questi stronzi. Oggi, sesto giorno, come disse Gesù, Dio non Gesù, come Dio ha creato il mondo, noi abbiamo creato il tre, ragazzi. Mamma. E domani riposo oh. Salutiamo il vecchio kick e noi dobbiamo fare uno molto più morbido. Oh. Facili da togliere? Sì sì, facilissimi vanno via da soli, si stappano. Ragazzi, dopo una mattinata intera a togliere il ceppo l'abbiamo tolto adesso lo seppelliamo nella sua tomba Bastardo ci abbiamo messo tutta mattina per toglierlo questo qua Sette giorni per costruire un trail ragazzi Sì perché ieri alla fine non abbiamo finito Abbiamo detto che finivamo e eh. c'erano invece no Sette giorni abbiamo finito tutto stamattina ragazzi Landing immenso dietro di me Alla fine abbiamo deciso addirittura di sbatterci e fare un curvone finale Proprio perché abbiamo detto ma è un salto così grosso Si arriverà a 300 all'ora quindi meglio fare una curva prima di finire giù in fondo nel fiume Quindi per quest'ultima feature abbiamo rifatto completamente il kick Abbiamo fatto molto più slavato perché adesso il gap è importante Dieci passi allo sweet spot ragazzi Cioè dove bisogna atterrare La velocità mi sa che sarà elevata Così adesso facciamo il test e lasciamo giù la prima marca La prima Cato, mark. Il tire mark ragazzi Vamo Mi fa male. Oh, sai che mi fa male le mani a stringere il manubrio? Ragazzi, vedere questo panorama in brianza, vedere i tre così, mi, mi fa sorridere un pochino, devo essere sincero. Cioè, mi rende orgoglioso di quello che abbiamo costruito. Bene, test del salto in lungo adesso, ragazzi. Ah, anzi. Cos'altro come l'hanno chiamato? L'inghieppabile lo chiameremo. Ok, test del salto non ingheppabile. Via. Eh, va qui. Eh, va qui, è facilissimo. Ma come fanno in che parlo? È veramente una cazzata. Cioè, non è che io, non ho neanche un lato io in rampa. Adesso, eh. no, diciamo la verità in camera. In realtà, io non l'avevo ancora provato. Ma qualche ragazzino mi ha detto, posso provarlo? Certo! E ci ha lasciato il cerchio, lasciato il cerchio, il cerchio dietro, ragazzi. È ha cerchio dalle ragazzi Bellissimo, no, bello, bello il salto. Non ho ancora fatto questo. Perché questi. così fai doppio. No, faccio speed check. Rifaccio questo. Salto, salto. Frenate, Mi quindi. fermo a vedere la velocità per il kick Esatto. Va bene. Oh oh oh. Oh oh. Cazzo è figo eh Figo figo Mega ritmico e veloce Bellissimo Quanto è figo ragazzi Sto trail Sono veramente gasato Sono eccitato di provare l'ultimo salto Sono anche un po' impaurito Perché è grossino eh 10 metri di salto Anche se ha la rampa bella slavata È grossino ma secondo me Avendo tanto tanto atterraggio Non sarà niente di, di problematico Partirò dall'atterraggio qua sopra E andrò un po' a sentimento con la frenata Non mollo tutto perché sennò arrivo nella curva in fondo al fiume Test di salto finale Test decisivo una settimana di lavoro per questo momento Arrivo È bello cazzo Madonna Ragazzi ha funzionato il trail Però aspetta non l'abbiamo ancora fatto in cima No facciamolo cazzo cazzarola Sì che lo facciamo figa non vedevo l'ora io di farlo da in cima ok ragazzi vi presento finalmente completato il terra chiarese trail Allora, considerazioni finali Terra Chiarese Trail ragazzi dopo 7 giorni di lavoro è finito e ultimato al 100% Direi che questa volta ci siamo superati di gran lunga rispetto a Bel Bambino Trail Il saltone qui è figo ed è... Oh! Cioè, il cane di ieri Guido ah, tutto mia tutto mia tutto grossino perché si entra veloce però la rampa è morbida e veramente è il salto per fare le whip off quindi io direi che se lasciate like e supportate quanti, questa quanti, serie quanti, quanti. facciamo 20.000 like. perché voglio farlo lo stesso quindi anche se non c'è ragione, lo faccio lo stesso facciamo il whip off in brianza ragazzi ma io voglio sapere da voi più che altro chi dovrà invitare di rider italiani a venire a girare su Terra, Chiarese Trail e fare un bel whip off. Perché vi dico, secondo me, tanta gente che sa girare si divertirebbe. L'abbiamo veramente modificato. Vi abbiamo fatto vedere che in una settimana si può costruire un trail da zero, ragazzi: pala, piccone, rastrello, quattro cagate. E abbiamo fatto anche dei salti abbastanza grossi. Quindi, se non avete a casa vostra dei salti, non lamentatevi, ragazzi. Andate fuori, costruite, ti cavolo, di salti, di trail e divertitevi in bici. E non rompete il cazzo. No, non facciamo niente. Sell up the news, some stupid shit Take a seat, that